E buongiorno mondo, come potete vedere oggi sono di nuovo con un tetto sulla testa, non ho dormito in tenda, ma tutto grazie al mio follower più giovane di tutti che vuole conoscermi e mi ha ospitato e mi ha prestato la sua cameretta, adesso ve lo presento, si chiama Federico. Buongiorno, è stato bello, io direi di mettere 5 stelle no? a questo bed and breakfast e poi ciao. Va bene, lui era Federico. Il proprietario del BNB che mi ha ospitato qui a Collegno e farò sicuramente delle ottime recensioni per loro. È stato bravissimo. Ovviamente non è lui il proprietario del BB, ma la sua mamma che, però, non vuole comparire in video. Ma noi la ringraziamo perché ieri sera ci ha fatto una pizza stupenda fatta in casa e tu la volevi come? Senza le olive. E come te l'ha fatta? Con le olive. E quindi non andava bene? No. Vabbè, ma l'abbiamo mangiato questa perché era buonissima. La fa sempre buona così la mamma? Eh uh, sì. E allora ci tornerò solo per mangiare la pizza? Mi aspetterete ancora? Sì. Ok. E allora torneremo qui per mangiare la pizza con legno. Sto ripartendo adesso da Collegno, è tardissimo, sono le nove e penso di fare un salto in zona di Verone, potete immaginare perché, ma non vi dico tutto perché, visto che non so se riesco a arrivare per tempo, ma... State sintonizzati, a dopo ragazzi, parto perché è tardissimo. Ciao ragazzi! Dopo 44 minuti di pedalate e 14,4 km non sono ancora neanche uscito da Torino, sono quasi alla falchera e, e si continua, il traffico cittadino è un bordello e per fortuna ci sono comunque un sacco di ciclabili un po' incasinate, sali, scendi, attraversa e torna indietro, ma ci siamo, tra poco usciamo dalla città e iniziamo a stare un po' più tranquilli. Game on ragazzi, game on, ciao! Sto facendo delle strade un po' meno piacevoli e meno panoramiche di quelle che avevo pianificato inizialmente Ma semplicemente perché così facendo Riesco a tagliare almeno una dozzina di chilometri Per raggiungere un po' prima I due personaggi che scoprirete tra poco Ovviamente non vi dico ora chi sono Lo scoprirete guardando il resto del video E, e niente Si pedala Tra poco li sento e vediamo dove beccarci ciao ragazzi, a dopo! veloce sosta a Foglizzo per pranzo ho mangiato due tranci di pizza e una coca cola e ora sto andando in direzione viverone e questo è il primo spoiler per farvi capire chi è uno dei due personaggi che andrò a incontrare l'altro lo scoprirete guardando il resto del video come vi ho detto prima o forse vi darò qualche spoiler non lo so continuate a guardare a dopo io pedalo And it's <laughs> <laughs> Sei arrivato a tradimento, non ti aspettavo di dire. E eh, sono arrivato e lì ho fatto solo. No, e allora lei. devi tornare di là e fare il giro ah, e tornare. Ti ah, tocca rifarti, ti tocca subito indietro, subito <ride> in là. Ho solo fatto la manovra per oh, salire sul marciapiede. Mar vedi, vedi, vedi che sì, non è arrivato di qua. là. No, è arrivato di là. Ci mi ci mi sono arrivato giro di là. Sono solo salito sul mar sì, marciapiede quindi, qua. Oh, saremmo usciti fuori dieci volte e ho detto stare qua, arrivi. E la prima uscita con anche le borse qua. L'anno scorso ho fatto solo. Avevo anche la Kicking Donkey a manubrio. Questa poi è nuova. a fare era. Quello avevi cioè, eh. tutto sto set. No, no, no, eh. questa qui è quella che ho preso per il viaggio che in teoria dovrei fare. Prima che ti rifaccio che, il, che il, che il giro. Cala il fiato, vai. Vai, <ride> vai, <ride> vai così andiamo. Ma vado fino alla rossa e torno. Sì, sì, sì vai. Così sì. mi riguardo la barista che è buona, quella <ride> barista là. Ma alla... <ride> eh, mica scemi che la mettono lì al bar. Ce l'ho fatta, Vinciamo, arrivato in tempo. No, ma ciao, oh, bella, eh, bella, ma bella. bella, ma quanto tempo credo. Ho capito perché era già arrivato la donna. Eh, si è Aspetta, questa la sposto. Vedesse tua sorella qua dentro adesso. No, non no, sarebbe fiera! Oggi. No, oggi pure a Cavale, ma lo sa che tanto siamo qua a trafficare gli studio. A far danni. A far danni. Aspetta, ma la no, la staffa lì davanti non ce l'avevi quando siamo partiti a settembre Questa qua no, non perché eh, no, borsa. perché non avevo le borse, avevo messo solo quella. La, no. la dry bag per la, per la tenda piccola. Adesso ah, ho preso la tenda vero. un po' più grande. Ragazzi, eh, buongiorno, ma buongiorno. Buon salve, buon salve non mente. Aspetta, che questo. Eh. Eh. Ma non lo ricordavo diverso il detto. Ah, ah sì, no, non era, non era proprio così. Stiamo facendo una tisana alla menta una volta al lago quelle foglie che inizio, avere, che, che, che che inizio, siano, che inizio il dubbio da, che siano alghe di lago inizio ad avere dei dubbi se sia realmente menta o no <ride> la pianta che non oh, è mai contenta ha oh, oh, un odore che non ha senso è, è la pianta che non è mai contenta è menta, menta piperita perita sì, menta perché la menta che io a casa sì, è diversa è menta piperita. è piena al lago vabbè ragazzi sono arrivato a Viverone sono con Omar e Pietro ciao e niente, ci facciamo una tisana e va una bene tisina. così, ve, ve la raccontiamo. Poi, rilassante, <ride> ehhh, menta. Eh? Ma, non finisce, ma non finisce lì, ma ci messo anche una di, menta <ride> di Lago, la famosa menta di Lago. Se, sa, sa, senti che c'è della menta, ma non finisce lì, non so cos'è il resto. Se domani siamo tutti e tre all'ospedale, <ride> sappiamo, sappiamo, <ride> sappiamo cos'è. Non è it wasn't COVID. <ride> Sono andato lì davanti alla palazzina di caccia di Stupinigi, no? Ho okay. fatto le foto, poi c'era il tizio con Cavalletto, Mirrorless, un altro tizio davanti, stavano facendo delle riprese, con questo qui che parlava. Quando sono arrivato ho detto, vi oh, imballo un attimo, se avete finito, faccio le due foto, due secondi e poi, me guarda, ne vado guarda. fuori dal cazzo, no? Cioè, no, vai tranquillo, e allora intanto loro si spostavano, perché tra l'altro era l'ora peggiore del mondo per fare qualsiasi roba, perché c'era il sole dietro Stupinigi. Ah, capo, mm. Tra l'altro in questo giro qua mi è sempre andato di figo, infatti ogni volta lo dico faccio... Il castello non lo vedete perché è contro luce, quindi cercatevelo su, su wikipedia Mi sei no, sincronizzato Cercatevelo su wikipedia Cercatevelo su wikipedia tanto non si vede Cazzo, una sagoma nera Il castello, la chiesa, poi sono tutti <ride> stupini, anche stupini Ma c'è sempre dalla parte sbagliata, <ride> sono girati sti cazzi di castelli Da prendere, spostare, mettere di là E allora bene, che... Cioè, gli ho rotto un po' le balle a sti tizi qua cioè, Io ho detto, ma me la fate una foto, cioè, visto che mi fido le avete. Sì sì, parliamo di merda poi <ride> parlando fa eh, ma che state girando un video voi eh, prossimi sì. ah sì la campagna elettorale lui è il candidato sindaco di Torino e voi che mi sembrate professional ma è quella che dove c'è il cervo sulla, sì, sì, sì. sul tetto e dietro c'è tutto il parco visitabile no è figo quella zona sì? è bella, ah, è. bello bella bello, bello come bella Bello, bella bella bella bella bella bella bella Salve! Grande! Salve! Così io quando arrivo alla fine di ogni viaggio carbonara fisso, cioè ho dritto. <ride> eh io arrivo È che cioè dovrei <ride> andare la, so la spesa. Falla eh. mettere sempre strada. No, no, io voglio anche fare la spesa. Cioè arrivo stanco, non me ne frega. Porto la bici al quarto piano a spalle a mano, sì, scendo, a scendo vado a comprare le uova, la pancetta e gli spaghetti e faccio la carbonara Non dire pancetta nel video, non ah, dire pancetta mangiare. nel video. Il guancialic. Ah, Abbiamo le scoperto prove. che abbiamo ah, le no. <ride> che Non fatelo fate a ah, casa no. non fate la Voi cancette. non fatelo a casa è pericoloso È solo perché non si trova il guanciale a Milano A Milano non arriva il guanciale cioè, Neanche che... le uova ci sono <ride> Neanche le uova Vabbè. Ragazzi è ora di salutare il buon Pietro Il buon Omar sono stato con loro tutto il pomeriggio a rompergli il cazzo mentre facevano i loro video, stavano facendo i loro video da youtubers E <ride> <ride> <ride> <ride> <U ride> da lì a fare il molesto E io facevo le buccacce da dietro per fargli ridere ma non ci sono. Mangiavano anche i biscotti, <ride> ci tengo a dirlo Mentre loro lavoravano gli mangiavo i biscotti In faccia <ride> Noi con la fame Aspregio. Non si fanno queste <ride> cose, non fatele a caso, fatele a caso. <ride> Ragazzi, <ride> uh. buona pedalata a tutti, ciao No, io questo lo dico io <ride> così Cos come farebbe un giapponese con loro ho passato un gran franculo ho lasciato Omar e pietro ormai da un po di chilometri li ho lasciati a viverone io sono già quasi a olcenengo quindi mi mancano 12 km da arrivare a casa un pomeriggio piacevole con loro mentre lavoravano e facevano gli youtuber, come abbiamo detto prima, io li infastidivo come al mio solito, creavo il mio disagio, ma ci siamo fatti un fracco di risate, quindi è stata una giornata piacevole. Adesso sono un po' bollito, chiuderò con un centinaio di chilometri, vi farò sapere dopo quando 19-19 sono entrato in questo momento nel mio garage ho fatto alla fine dei conti 108 km e mi tocca scaricare tutte le borse porto su mi faccio una di quelle mega docce e anche questa avventura mini di 6 giorni è conclusa che altro dire spero di ripartire presto e che le regioni rimangano gialle o anche bianche o che questa cazzo di pandemia Finisca un po' per tutti Spesso che passi il camion Bici messa a riposo Ora tocca mettere a riposo anche le stanche ossa del buon Giappino E se avete visto il video fin qui Commentate con Cappuccino Buonanotte a tutti